non è passato molto tempo dall'ultimo video ma sì che è passato moltissimo tempo dall'oggetto che andremo a trattare in questo video e che l'ultima volta che lo abbiamo trattato sono passati or sono veramente tantissimi mesi ebbene sì parleremo nuovamente del nostro come dire lo vogliamo chiamare in senso molto lato concedetecelo amico detto erbirillo Così lo chiamiamo noi, qui diciamo dalle nostre parti, un, un nome coniato da un caro nostro fratello in Cristo. Quindi bene, sì, parleremo del birillo. Quando diciamo er birillo, eh, ovviamente non vogliamo circoscrivere il tutto a un eh, unico fantomatico eh, personaggio, ma è una idea un mondo anzi sono molti mondi sono più mondi mondi bui mondi oscuri quali appunto come già abbiamo detto la new age la diciamo il mondo ufologico eh, il mondo scientologi tutto diciamo ovviamente l'apice no, di tutti questi mondi è la massoneria e infatti il cavallino rampante diciamo che ultimamente è stato innalzato livello terra ovviamente eh, dalla massoneria e appunto il birillo di turno che va dicendo che fa finta fa finta di credere a quello che c'è scritto nella parola di dio e poi invece fa tutto il contrario di far finta mm, come dire i video che abbiamo fatto sono veramente tantissimi potete come dire andare, andare a a vedere tutto quello che abbiamo potuto dimostrare alla luce dei testi originali e non sono quante sono le chimere appunto di questi mondi facciamo finta di credere a quello che c'è scritto poi leggiamo nel principio dio creò e loro dicono ma dio non è creatore se fai finta di credere a quello che c'è scritto, come dici, e leggiamo che Dio è creatore, eh, almeno fai finta di crederci. Ma, via. Adesso, veniamo subito, come dire, al, al dunque di parlare di questo Dio che voi chiamate il Dio cattivo. Eh sì, perché voi dite, come già detto, noi non diciamo che Dio non c'è, ma che Dio ovvero il Dio della Bibbia, non è Dio. Il perché uno su tutti è perché è un Dio cattivo, è un Dio sterminatore, quindi non è Dio. Ora, se tu dici che Dio, noi già le abbiamo dette queste cose, eh, non è il Dio della Bibbia, perché il Dio della Bibbia, secondo voi, sarebbe un Dio cattivo, ma però confessate che c'è un altro Dio, perché pur dicendo io non so nulla di Dio, in verità voi sapete tutto di Dio, ovviamente state, come dire, confermando l'esistenza di Dio e se Dio c'è, se un Dio c'è, deve avere gli attributi di Dio e quindi deve essere onnipresente, onnisciente, onnipotente e così via, di conseguenza questo ipotetico Dio, che è onnipotente, avrebbe visto, perché se è Dio lo deve per forza aver visto, tutto quello che il Yahweh nella Bibbia che voi dite che non è Dio affatto e pure lui non ha fatto nulla quindi è come Yahweh, anzi sono soci come vedete voi più parlate e più dite sciocchezze benissimo ma adesso veramente veniamo, veniamo a noi insomma vi siamo mancati e voi no, non ci siete mancati, ci dispiace io non avevo la minima intenzione di proseguire la, non, questo video non lo andrò a incorporare ne, nella serie non lo numererò eh, comunque non avevo la minima intenzione di proseguire diciamo con eh, ulteriori video dedicati al birillo, al vostro massone al vostro pseudomondo ufologico, eh, yoga kundalini eh, esoterismo e eh, tutta questa roba qua non avevo la minima intenzione se non che non che quando è stato due o tre giorni fa mi scrive un, un nostro fratello in cristo adesso mi scrivo un nostro fratello in cristo siccome ancora non sto registrando lo schermo tra un po inizierò desidero leggere leggere parte di quello che mi ha scritto allora Ah, no, aspettate vi voglio leggere quello che mi è stato scritto nella nostra corrispondenza allora vediamo abbiate pazienza lo vado ad aprire eccolo qua ok benissimo allora Adesso leggerò parte di quello che mi è stato scritto. Ovviamente io non rivelerò il nome di questo caro fratello, perché noi rispettiamo sempre la privacy. Vabbè, ah lui comincia così, caro fratello Alessio. Insomma, mi dice alcune cose personali che non, non, ri, non leggerò. Per privacy anche mia personale, insomma, poi non ci interessa. Comunque, grazie, fratello, per tutto quello che, che mi dici. E poi lui dice vivo in germania salutiamo la germania e lui dice di avere a che fare con varie persone di varie religioni ok lui vorrebbe spiegare loro che gesù non è la stessa persona di mitra di Horus, o altri che sono nati il 25 dicembre e hanno avuto 12 apostoli sono risorti il terzo giorno, hanno fatto miracoli, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice, aiutami a rendere plausibile a queste persone eh, che, insomma, lui vuole parlare della parola di Dio, del nostro Salvatore, e lui dice che vi sono delle differenze, tra, appunto, Horus, Mitra, eccetera, eccetera, e il vero Cristo biblico, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Chiudo. Benissimo. Allora. E insomma. Caro fratello, io volevo fare questo video proprio due giorni fa quando mi hai, ehm, ci hai investito e mi è successo di tutto e di più tra problemi informatici ho riformattato il computer tre volte ho smontato il computer ne ho assemblato un altro nel frattempo che insomma eccetera vi dico quello che mi è successo poi lo volevo fare ieri ieri stacco dal lavoro Vado a prendere la metropolitana, la metropolitana si ferma, per tornare a casa ho dovuto prendere i mezzi di superficie, tre ore e passa. Sono arrivato a casa, avevo i capelli dritti, stanco, morto dalla mattina alle 5 e, e non l'ho potuto fare. Oggi pure sono abbastanza stanco, però ho staccato dal lavoro, sono riuscito almeno a riposare un'oretta e qualcosa, così un po' di forza l'ho preso. E quindi facciamo il video benissimo allora eh, tanti eh, tanti credenti cristiani ricevono vengono bombardati no, da queste pseudo notizie pseudo scientifiche perché questo sono falsi ipocriti e bugiardi li chiamo per nome dice la bibbia dice la bibbia che chi odia mente e chi mente di conseguenza odia questo è scritto nella parola di Dio. Un passo su tutti si trova nel libro di Proverbi. Tutte queste cose per chi ha seguito la serie dedicata al mondo birilliano eh, sa esattamente di quello che stiamo parlando, benissimo quindi io vi denuncio proprio formalmente come delle persone che siete piene di odio voi odiate tutti quelli che vi seguono, quelli che vi ascoltano, quelli che vi stanno vicino perché gli dite le bugie, quindi voi siete di odio, siete pieni, pieni di odio avete l'odio nel cuore, avete la cattiveria perché una persona che ama dice la verità a chi gli sta vicino, a chi lo ascolta, non gli mente spudoratamente. Quindi se c'è qualcuno, perché si tratterà di... Ma neanche forse, questo è un mio parere umano, perdonatemi se, se, se è sbagliato, secondo me neanche l'1%, eh? ma se ci fosse una persona o due veramente sta in buona fede apri gli occhi e mettiti a investigare quindi voi sentite sempre la fantomatica idea eh, che insomma ci sarebbero delle persone tipo Horus, tipo mitra no guarda caso e chissà quanti altri che sarebbero identici a gesù identici spesa che mi è venuta in mente una cosa che mi devo scrivere Quindi ci sarebbero delle persone che ehm, sarebbero identiche a Gesù, tipo Horus. Ebbene, in questo video ci dedicheremo appunto al dio con la D minuscola, al dio eh, egizio. E vi mostreremo anche, diciamo, quella semplice documentazione che si può reperire tranquillamente in internet non serve essere egittologi non serve essere eh, luminari non serve essere scienziati non serve essere accademici eh, preparati eh, nelle varie discipline per poter eh, verificare constatare no se quello che questi mondi di ufo, ufologia eh, cartomanzia, yoga, massoneria eh, eh, vanno predicando queste, queste, queste ciancerie benedetto è il santo nome del, del Signore bene allora io proprio eh, due giorni fa come ho ricevuto la mail subito eh, mi sono diciamo, preso nota ho cominciato a mettere nero su bianco il tutto perché sono materie che io non è che sto tutti i giorni a trattare, quindi ho bisogno di una linea guida da seguire quindi vorrei invitare eh, tutti coloro che eh, sono nostri fratelli scusate io eh, siccome sono un po stanco di sentire tante cose sciocche il mostro a cominciare un pochino a sparare a zero Vorrei invitare tutti quei fratelli che dicono che, eh, di essere guidati perché non si preparano niente prima Quindi sono guidati dallo Spirito Santo e questo è vero, gloria a Dio, non, non, non è questo il punto Quindi questo però implica che se una persona si prepara qualcosa prima di conseguenza non è guidato Giusto? Ok, Allora io faccio nella vita tutte e due le, eh, tutte e due le cose quasi sempre salgo sul, sul pulpito a predicare senza prepararmi prima senza problemi no per questo non sono decenni che mi sto preparando quindi non è che uno si improvvisa così e alle volte mi preparo prima ora in questa sera mi sono preparato prima perché, come già detto non tratto molto queste cose quindi ho bisogno di una linea guida ma questo vale anche per le cose spirituali quindi stando a questo ragionamento tutto quello che diremo, anche eh, dopo leggeremo anche la parola di Dio, non sarà guidato da Dio, perché se mi sono preparato prima non, non, non sono guidato da Dio. Quindi, caro fratello, legalista, tu che sei guidato da Dio perché non ti prepari mai prima, esci fuori dal programma per cortesia. Proprio così te lo dico. Esci fuori. Uscite. Veramente. Con tutto il cuore, uscite, grazie. E se siete iscritti al canale, cancellatevi, è una cortesia personale, veramente. Eh? Poi parleremo di tutte queste sciocchezze. Perché qui di sciocchezze le dice il mondo, le dice la Chiesa che dovrebbe essere ripiena di Spirito Santo a quanto pare, però. Se dico una cosa così, sono guidato dallo Spirito Santo. Se la metto per iscritto, se scrivo un libro, in automatico sono guidato da Satana. E non mi sto riferendo ai giovani nella fede, che rispetto tantissimo, mi sto riferendo agli anziani. Io è da, è da quando che sono decenni che sento queste sciocchezze. Ok? Come dire, io sono il più grande, il numero uno, io sono guidato. Eh, attenzione a questo ego, cari fratelli. Bene, allora, spero che siate usciti, benissimo. Allora comincerò, allora io qui ho, oh, vedi? Ce l'ho scritto, quindi mi sono scritto il tutto. Benissimo, come sempre, sì, sono, è vero, mi rendo perfettamente conto. A chi non piace que questo mio modo di fare, veramente con tutto il cuore, potete andarvene ecco perfetto allora in questo momento eh, siete sintonizzati con noi per quanto riguarda la navigazione allora vado qua io già mi sono aperto tutte quante le pagine qui c'ho la Bibbia che poi leggeremo sempre gloria a Dio gloria al Padre gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo allora guardate loro dicono tante cose io qui ho aperto alcune pagine di Wikipedia un semplice wikipedia che tra l'altro come già ho detto wikipedia io non l'apprezzo per niente perché wikipedia per quanto riguarda le informazioni generali di carattere generale va più che bene va benissimo ma quando andiamo in alcune cose un po delicate wikipedia alle volte si è visto che ha messo lo che ha fatto lo sgambetto perché wikipedia in qualche modo a quanto pare è controllata però per quanto riguarda l'ABC della vita, della storia, eccetera, eccetera, eccetera, tra cui le materie che andremo a trattare in questo video, è veramente fenomenale, ok? Quindi abbiamo qui Wikipedia, quindi non è che chissà dove dobbiamo andare o quali soldi dobbiamo, a spendere, dobbiamo andare a spendere eh, per avvalerci di documentazioni, libri ar di archeologia, eccetera, eccetera, eccetera. No, no, basta andare su Wikipedia. Benissimo, io questo lo sto facendo per voi ok, ok, qui ci abbiamo, vedete questo è Iside e questo qui, ok no sì, questa è Iside e poi c'è eh, Horus che è, eccolo qua, questo qui è Horus che eh, viene normalmente raffigurato con la faccia da falco, il falco stesso ovvero l'uomo, il corpo con la faccia diciamo da falco, eccolo qua, questo è Horus, benissimo, allora, Allora, molti atei neopagani e altri non credenti nel Cristo vivente sostengono che la storia di Gesù Cristo sarebbe stata presa in prestito da mitologie precedenti. Una su tutte è la mitologia egizia, ok? Che è la mitologia che andremo a mm, esaminare in questo video. Per quanto riguarda le arte e le mitologie, ok, potete fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua, lo potete fare voi, basta informarsi, ok? Negli ultimi anni molte affermazioni si basano sul fatto quindi che la storia di eh, Gesù proviene dal dio con la d di minuscola Egizio Horus, che sarebbe questo qua di destra, come potete vedere. Ok. Allora, io qui sto registrando, sì. Benissimo. Allora, domanda, chi era Horus? Horus è una delle più antiche divinità egizie, appunto dell'antica religione egizia, spesso raffigurato appunto come questo falco qui. Era ritenuto il dio del paradiso e anche il dio della guerra. Inizialmente appariva come un dio locale, ma col tempo gli antichi egizi arrivarono a credere che il faraone regnasse, eh, regnante scusate, fosse una manifestazione di Horus. Questo lo trovate nell'enciclopedia britannica sotto la voce Horus e anche altre. Ora, che dire di Gesù? Gesù, diciamo, viene raffigurato eh, dagli, dagli scettici in modo veramente disuguale. In alcuni ambienti viene descritto come un insegnante persuasivo, i cui seguaci cercarono in seguito poi di divinizzarlo adottando altre figure simili a Dio, mentre in altri ambienti viene dipinto semplicemente come un mito, un qualcuno che non è neanche mai esistito. Incredibile, quindi, come dire, neanche loro, questi, questi mondi bui e oscuri, riescono a mettersi d'accordo, gloria a Dio. Esiste un documentario che è stato girato nel 2008, che si chiama Religulos. Religulos, il cui nome è una combinazione fra religione e ridicolo, è stato diciamo portato avanti dal commentatore Bill Maher, il quale fanno vedere come affronta un cristiano, ovviamente un cristiano impreparato, un cristiano che non sa nulla di tutte queste cose, come la maggior parte dei cristiani, e non è un peccato, gloria a Dio. Bene, allora praticamente io adesso vi scrivo, eh, vi leggo, scusate, quello che questo eh, Bill Macher eh, dice, chiede, afferma a questo a questo cristiano, appunto, in questo commentario. Religulus. E Bill Maher dice, ma la storia di Gesù non è una storia originale, è una storia, come dire, presa in prestito. Allora, il cristiano gli, gli, gli dice, ma come, è una storia presa in prestito, ma che stai a dire? ma ja, come che stai a dire? Ma stai a scherzare? Eh, sta scritto nel libro dei morti nel 1280 ecco qua, libro dei morti questo è il libro dei morti basta prendere un libro dei morti e poi vedere sta scritto nel libro dei morti come eh, questo libro dei morti descrive un dio chiamato Horus Horus e che Horus è il figlio di un altro dio chiamato Siride ora, questo sarebbe nato da una madre vergine mm, vergine in questo libro qua allora fra l'altro se tu cerchi qui la parola vergine manca a Vabbè, vabbè ah, di questo ne parleremo tra un po' e sarebbe è nato da una madre vergine è stato anche battezzato in un fiume da Anup che è il Battista che questo qui è stato decapitato più tardi mm. e come Gesù anche questo Horus è stato tentato ed è stato tentato mentre era da solo nel deserto intanto questo cristiano diventava sempre più pallido ah poi non solo guarì anche i malati guarì i ciechi scacciò i demoni camminò sull'acqua e poi ha preso Asar dalla morte cioè lo ha risuscitato dai morti un certo Asar e come noi sappiamo bene tutti quanti perché loro dicono sempre questo mondo questo birillo come noi sappiamo tutti sanno però non dice mai chi sono sti tutti come noi sappiamo questo Asar eh, si traduce con Lazzaro e infatti lo sappiamo tutti che Asar si traduce con Lazzaro ma è vero? poi vediamo oh sì, aveva anche 12 discepoli, pensa un po', pensa un po', questo sempre più pallido, sì sì, e infine, Dulcis in fundus, questo Horus è stato crocifisso e, come se non bastasse, dopo tre giorni due donne annunciarono che Horus era il salvatore del mondo ed era risorto, ma guarda un po', ma guarda un po', e che fa erberillo de turno, ripete la stessa cantilena. Insomma, e tutti quanti cristiani, no? Molti rimangono sconcertati, sempre saldi e fermi nella propria fede, perché la nostra fede è incrollabile per la grazia di Dio, ma rimangono di ma come, come, come gli rispondiamo a questi? E come gli rispondiamo a questi? Che sono la manica dei buciardi. Siete una manica dei buciardi. Siete dei buciardi. Te lo dico in faccia. Tu, ufologo, massone, gnostico, perché siete gnostici, siete una manica di buciardi. Buciardi, siete pieni di odio. Ok. E ve chiudo pure i commenti perché non meritate scrivere. E non vi faccio scrivere niente. Fatemi dei video. Però quando mi, mi fate i video, se me li fate, mettetecelo il mio nome. Eh. Non abbiate paura. Io mica vado a denunciare la gente. A me potete fare quello che volete. A me non, non mi dà fastidio quando mi fate i video. Mi dà fastidio quando non ci mettete il nome. Pensa un po'. Io so tutto al contrario. Potete farmi dire quello che volete. Bene. Buciardi. Siete dei buciardi, siete pieni di odio, raccontate le frottole, quindi non rispettate le persone che vi ascoltano, che vi seguono. Mm. Allora, questo Mecher ha solo ripetuto le cose che oggi sono assimilate da molte persone, tra cui tutti voi che seguite questi quattro birillini. Gnostici, massoni, il fondamento della massoneria è lo gnosticismo, vuoi capire la massoneria devi capire l'agnosi fino a un certo punto poi dopo che cosa succede succede che eh, diciamo eh, utilizzando proprio l'agnosi il massone arriva a un punto se segue a crescere di grado che non tutti crescono di grado la maggior parte restano nel terzo grado eh, ma quelli che crescono di grado vengono inseriti in, che è il, eh, in quella che è la vera essenza della massoneria che è il luciferismo il luciferismo è l'adorazione non di lucifero perché lucifero non esiste ma di satana si chiamava lucifero, non si chiama più così il massone è una persona che sta andando all'inferno sta andando in perdizione anche quei massoni che eh, stanno in buona fede e che eh, si comportano bene davanti alla società, sono comunque delle persone che stanno andando all'inferno in perdizione, perché non è che tutti i massoni sono criminali, no, ci sono tanti massoni che non sono criminali, però appartengono a una setta satanica, satanica e stanno andando all'inferno e se non lasciano la massoneria, se non la lasciate, non vedrete mai la vita eterna. Dovete lasciarla e dovete anche denunciare tutte le cose che si fanno in segreto, in occulto, perché anche i cosiddetti, tra virgolette, massoni bravi, comunque fanno, spiritualmente parlando, dei culti che sono culti di esoterismo. Il massone per eh, default, potremmo dire, per usare un termine informatico, per default è anticristiano. Nel, eh, facendo, facendo un riferimento sempre ai libri, ai libri della massoneria pubblicati, queste sono cose pubblicate, okay? il massone è vero che non può essere ateo, questo è vero, e che deve per forza credere in un dio qualsiasi essi esso sia, ma il massone ha il comandamento da parte della, uh, della setta della loggia di non parlare mai della trinità il massone non può parlare della trinità almeno dentro la loggia sono anti trinitari eccetera eccetera eccetera quindi siccome è la massoneria che si trova dietro diciamo a questi eh, mondi che attualmente appunto qui in Italia sta, si stanno avvalendo del birillo di turno altri dicono ma ce ne sono altri gli altri non mi interessano io, io voglio solo il birillo solo lui a me interessa solo lui dice ma perché non lo nomini perché domani cambierà il birillo e ne metteranno un altro e il video rimane deve rimanere il concetto nel titolo, ci metto il nome. E quando cambierà, perché passerà anche sto birillo e ne verrà un altro, cambierò il nome del titolo, metterò quell'altro. Capito perché? Tutto c'ha un senso. Bene, cari amici, e insomma, vi siamo mancati, birillini, vi siamo mancati e eh, stiamo solo iniziando. Comunque, adesso arriva lo strike. Eh, beh, giustamente, a bullying, noi diciamo bullying a Roma, per, perdonate il nostro italiano, noi non siamo degli intellettuali come voi, degli eruditi, tra un po', come dire, ci sono i brilli apparecchiati e noi con la palla faremo strike. Allora, Macher, quindi, ha ripetuto le cose che oggi sono assimilate da molte persone, dichiarazioni simili sono state fatte anche in un film chiamato Zeitgeist, non so come si pronuncia, quindi abbiamo Zeitgeist, abbiamo relig, eh, re, eh, Religulus e poi abbiamo anche mh, libri pseudo accademici perché voi sapete no, che questi scrivono, questi scrivono, è tipo il codice da Vinci, no? uh, è un libro che racconterebbe la storia di Gesù e le, alcuni lo fanno passare per un libro accademico, ma quello non è un libro accademico, quello è una favola. E così ci sono tanti scrittori che scrivono favole e pretendono far passare queste favole, questi libri pseudo-accademici, pseudo-scientifici, come libri scientifici, eccetera, eccetera, eccetera. Esiste un libro chiamato Cristo in Egitto, che è un libro pseudo-accademico, scritto da uno che non c'ha né arte e né parte. Ora, si chiama The Connections of Jesus Horus, e poi ce n'è un altro che si chiama The Pagans: Origins of the Myth of Christ. Spesso i cristiani, giustamente, non conoscendo queste cose, non ne sanno come rispondere ebbene dopo questo video saprete come rispondere non, non tanto perché do, eh, do, dovete ripetere tanto a pappagallo quello che noi vi eh, diciamo ma vi, vi mostreremo noi stessi come fare dove andare eccetera eccetera eccetera bene altri cristiani addirittura si lasciano trasportare da questi argomenti ci fu un cristiano che ovviamente non faccio il nome che mi scrisse alla, mia, me, alla nostra mail Personale, e mi disse era quasi quasi un po arrabbiato col sottoscritto mi disse io ho visto un po diversi che hanno cercato di rispondere ma poi ho visto i video che tu hai fatto e sinceramente mi hai non mi ricordo bene le parole che ha detto insomma alla fine questo qui ha detto ha confessato che si era lasciato trasportare da questi ingannatori e poi ha detto ma io sono un cristiano vero sono anche stato battezzato nello spirito santo tu sei una capra gnostica massone tu non sei un fratello tu non sei un fratello puoi essere nato di nuovo quanto ti pare se è vero anche se lo è nessun problema battezzato di spirito santo hai dato le spalle a cristo E non aggiungo altro, e mi scrivete pure, e mi fate perdere pure tempo a leggere quello che mi scrivete. Quindi la diatriba di Macher offre un buon riassunto di queste affermazioni, appunto che questo Horus eh, insomma, è, è stato tentato nel deserto, è stato crocifisso, è risorto il terzo giorno, è, è morto, è risorto, eccetera, eccetera, eccetera. Ci aveva 12 apostoli eccetera eccetera eccetera questo oros benissimo ora veniamo al libro dei morti perché loro citano il libro dei morti perché dice il libro dei morti tutte queste cose e qui abbiamo il libro dei morti allora il libro dei morti dicono gli esperti accademici quelli veri ok che non esiste non esiste un solo libro ufficiale dei morti. I libri sono raccolte, raccolte di antichi incantesimi egizi che si credeva aiutassero i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà. Il titolo Book of, uh, of uh, the Death Deriva da un'etichetta araba che si riferisce al fatto che i libri sono per lo più trovati con le mummie. Questo lo trovate nella guida di Oxford. Non ha detto un birillo di turno, sta scritto nella guida di Oxford, nella sezione mitologia egizia, lettera funeraria. Ecco il riferimento. Allora, se qualcuno comincia a pensare che noi inizieremo a dire bucchie, come fanno quelli che vi odiano, noi vi diamo i riferimenti. Così andate a controllare. Quello che loro non vi daranno sono i riferimenti. Quindi, alcuni di questi testi contengono vignette che rappresentano un Dio Horus, ma non ci dicono molto di più. Questo qui è stato scritto in eh, almeno mille anni se non di più o oh no questo libro dei morti Sì, le nostre eh, infatti se tu vai qua nel libro dei morti dice il libro dei morti è un antico testo funerario egizio utilizzato stabilmente dall'inizio del nuovo regno, 1550 a.C. fino alla metà del I secolo, quindi abbiamo 1400 circa anni. Il titolo originale del testo traslitterato, «Ru nu peret em traducibile come «Libro per uscire al giorno». Altra possibile traduzione è «Libro per emergere nella luce». Libro è il termine che più si avvicina a indicare l'intera raccolta dei testi. L'intera raccolta dei testi. Lo dice anche un semplice beh, un spazio della rete chiamato Wikipedia, appunto, che è una raccolta. Eccolo qua, raccolta. Ok? Riuscite a leggere? registrando non sto a parlare da solo e questo è positivo benissimo anche perché coreso 20 e 34 ok così faccio il video e poi vediamo anche di andare a mangiare come vedete io sono molto informale quando parlo con queste persone c'è poco da fare i seri quando parlo delle cose di dio mi metto a fare il serie in serio quando parlo di voi tra un po' vi racconto pure una barzelletta, perché è quello che vi meritate. Una bella barzelletta, la Brignano. Facciamo, eh? Che dite? Allora, le nostre informazioni su Horus provengono da una varietà di fonti archeologiche tra cui appunto raccolte di testi, foto che si trovavano, come abbiamo visto, dentro gli stessi eh, ehm, sarcofaghi. Allora, quello che sappiamo dagli studi più recenti sull'argomento è che ci sono state molte varianti di quella storia. Quindi non è una storia lineare, quindi è una storia che è variata. Quindi uno lavò cruda, uno lavò cotta. Okay? Quindi ci sono delle contraddizioni tra di loro. Quindi se ci sono tante ipotesi, qual è quella vera e quella giusta? Perché quando si parla della parola di Dio tutto è falso. No, perché ne hanno parlato anche quelli, c'è un, un altro così che, che dice la stessa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quando parliamo degli altri testi, allora dicono sempre il vero, anche se ci sono le contraddizioni, non c'è nessun problema, quello che è scritto in quella lingua lì, arcaica, che praticamente non si è conosciuta più non so se conoscete la storia di Rosetta che è stata la pietra, la stele che eh, ci ha aiutato perché era scritta in tre lingue poi a capire i gerogrifici ehm, egizi Ok. tutto quello che troviamo scritto lì è tradotto in modo veramente corretto ma quello che troviamo scritto nella parola di Dio in greco che è una lingua che eh, la sua conoscenza non è mai cessata nel senso che è una lingua morta perché non si parla più ma si è sempre conosciuto il significato sia dell'ebraico antico sia dell'aramaico benedetto il nome del signore non si è mai persa questa conoscenza eppure si mette in dubbio tutto tutti i vocabolari dicono una cosa, tipo olam significa eterno, no? c'è un uno o due vocabolari che dicono di no, tutti quei mille che dicono di sì non valgono niente quei due dicono di no, andando contro lo stesso testo. Un esempio su tutti. L'ermeneutica vuole che il contesto ti dà appunto il, il senso del testo quando il salmo, il salmista dice che il tuo nome sarà eterno e non, pas Olamme, e non passerà mai, durerà per sempre, nei secoli dei secoli fin tanto ci sarà il sole e poi mi vengono a dire che quello non è eterno e che Yahweh non c'è più che è morto, pensate poiché di eccetera eccetera eccetera cavode e tutte queste stupidaggini, sti sciocchezze quindi, ci, eh, quindi per loro, per voi, tutto quello che qui c'è scritto nel, nei geroglifici è tutto tradotto bene, tutto perfetto no? voi dite no perché quanti cristiani conoscono l'ebraico eh, antico perché quanti gnostici, ufologi e massoni conoscono l'ebraico biblico per vedere se quello che il vostro massone di riferimento vi dice Eh, ma quello ha scritto 13 libri, bisogna vedere intanto se come l'ha scritti questi 13 libri perché secondo me non è che lui l'ha tradotti e, e l'ha pubblicati, secondo me lui ha fatto parte di coloro che traducevano i libri e poi c'era il maestro che controllava se il lavoro fatto dal birillo era fatto bene ed è ben diversa questa cosa qua secondo me non è chiara sta cosa e poi il fatto che la paolini la, il, il, il vaticano non si sia pronunciato è molto grave questa cosa qua eh? Benissimo. Quindi, ci sono molte varianti della storia, ma non fa niente, tutto tra, tra, tradotto bene. Poi non è vero che noi cristiani non conosciamo le lingue originali. Noi cristiani abbiamo centinaia, centinaia, centinaia di scuole e di facoltà dove vengono formati migliaia di uomini di donne alla conoscenza delle lingue veterotestamentarie che sono sostanzialmente è una ma c'è pure l'aramaico in piccolissima parte benedetto il santo nome del signore quindi che siamo pieni di, di testi originali e di vocabolari noi vi abbiamo fatto vi abbiamo mostrato i video torniamo a noi quindi ci sono state molte varianti della storia, ognuna delle quali è stata resa popolare in tempi, luoghi diversi, nel corso di 5.000 anni. Ma tutto quello che loro dicono è oro colato, ovviamente. Gli egittologi riconoscono la possibilità che queste differenze possano essere considerate come aspetti o sfaccettature della stessa persona divina Horus ma che comunque vengono usate per descrivere altre divinità pur facendo riferimento a Horus questo lo trovi un po' eh, dappertutto in particolare puoi vedere la guida di Oxford alla mitologia egizia Horus quindi quando si va a parlare di Horus, alle volte si fa riferimento a Horus, ma tantissime altre volte in questi 5.000 anni di storia, pur usando il nome Horus, si fa riferimento ad altri dì. È un po' come la storia del Cesare, perché la storia si ripete. Noi abbiamo avuto Giulio Cesare, Giulio Cesare veniva chiamato Cesare, ma anche gli altri imperatori venivano chiamati Cesare, ma non erano Cesare o va, siete dimenticata la storia. A storia, come diciamo a Roma. Parte del problema con la frase Gesù è Horus è che per trovare elementi che si adattano parzialmente alla storia della vita di Gesù, i difensori di questo punto di vista devono prendere pezzi a destra, pezzi a sinistra di miti di diverse epoche della storia di Egitto e formare il puzzle anche qui però c'è un però questo è possibile oggi perché l'archeologia moderna ci ha dato una vasta conoscenza delle credenze religiose dell'antico Egitto e di come è stata modificata nel tempo modificata nel tempo quindi è possibile citare una parte del dettaglio di una versione, un'altra parte di un'altra versione, aggiungere una parte qui, togliere una parte là di questo o quel dettaglio, di quell'altra o di questa versione. Nella lunga storia egizia, che come già detto, dura ben 5.000 anni. Pensate che ai tempi di Cleopatra, già la storia antica di Egitto era andata persa e nessuno ne sapeva un bel nulla quello che sappiamo oggi 2000 anni fa non lo sapevano perché stiamo parlando di un impero che 2000 anni fa aveva 3000 anni i primi cristiani anche se avessero voluto fondare i Vangeli come dicono questi ok? su diversi miti di Horus che Gesù sarebbe Horus, comunque non avrebbero mai potuto farlo, perché non avevano la possibilità di farlo, in quanto gli mancava, mancava la conoscenza che abbiamo oggi, perché erano passati 3.000 anni e tutto era sepolto sotto terra, sotto le piramidi e altrove, quindi non potevano sapere, cosa si pensava di Horus nell'antico Egitto che come già detto duemila anni fa aveva già tremila anni non potevano saperlo quello che pensavano di Horus e non avrebbero mai avuto accesso alle infinite varianti delle storie che furono sepolte nella sabbia fino a quando gli archeologi odierni quando nasce l'archeologia domanda con Napoli Bonaparte, buona parte un altro massone Raccomando. quindi nell'ottocento gli archeologi nel secolo 800, appunto iniziano a scavare e da lì si inizia a conoscere, inizia ad arrivare luce su questi argomenti ora, un'altra parte del problema è che i parallelismi fra Gesù e Horus contengono mezze verità anzi anche utilizzare il termine mezzo è un abuso qualche verità qualche cosa ma c'è un minestrone e adesso vedremo perché eccolo qua abbiamo anche le paginette le paginette aperte poi voi questa è easy vedete voi ve le potete vedere anche altre questa è Metrology. eccetera eccetera eccetera questa è molto importante questa vi consiglio di leggerla tutta, ok benissimo torniamo al libro dei morti che ci piace tanto anche che stiamo a parlare a chi morti vabbè allora mi sento felice di essere tornato da voi grazie fratello per questa domanda quindi queste mezze verità allora falsa affermazione numero uno loro dicono loro dicono questi birilli birillo viene birillo massone fa la conferenza e comincia Horus è il figlio del dio Osiride ok fino a qua è vero ed è nato da una madre vergine così come Gesù ah quindi quindi c'era c'era Sette c'era Osiride c'era Isis e c'era Horus adesso ci interessano queste quattro persone allora Horus sta qua, questo è Horus. questa è Iside e questo è Osiride. Osiride è il marito di Iside, i due si sono sposati, ok? Fanno Erfio, Erfio Dio, ovviamente sono tutti di e fanno Horus. Da qui si ricava la cosiddetta Trinità Egizia, e da qui, che fanno, diciamo, leva. Ma ce n'erano questi sono i di principali, se proprio vogliamo parlare di Trinità egizia, perché Trinità egizia c'è non c'è. C'è non c'è perché non è che c'erano solo questi tre, troppi altri ce n'erano. E poi c'era sette. Poi vedremo un po' chi è sto sette. Quindi a noi adesso ci interessano queste quattro figure, ok? Osiride, Iside, Horus Sette. Benissimo. Quindi, dico, dite a voi dite voi, Horus figlio di ossiride nato da una madre vergine che sarebbe iside ok nell'antico egitto si credeva che la madre di Horus fosse iside dove sta iside iside dove sei eccola qua questa è iside vedete iside eccola qua iside a 7 divinità egizia appartenente alla religione dell'antico egizio egitto dea della maternità della fertilità della magia Originaria, da da da, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'Antico Egitto si credeva che la madre di Horus fosse Iside, suo marito, il dio Osiride, il quale morì per mano del suo nemico Set. Come già detto, Set sarebbe il dio del deserto, il quale lo smembrò. Ok, quindi Iside riuscì a recuperare tutte le parti smembrate del corpo di Iside tranne che la sua parte intima l'organo riproduttore per intenderci il quale, questo organo riproduttore fu gettato nel Nilo e fu mangiato dal pesce gatto Iside usò i propri poteri far risorgere temporaneamente Osiride, però è rimasto senza il suo organo riproduttore. Che fa Iside? Lo riproduce e la sua parte genitale, che ricordiamo era stata mangiata dal pesce gatto, lo riproduce in un pene d'oro, dopodiché solo allora rimase incinta da Horus e fu concepito. Quindi Iside Iside non era vergine. Allora, vediamo. Alla fine Iside ridà vita e respiro al corpo di Osiride e ha un rapporto sessuale con lui in cui concepisce il figlio Horus. Quindi come vedete quando loro dicono che, ehm, che Iside era vergine e partorì Horus, come Maria era vergine e partorì Horus, è una bagianata. Ok? Benissimo. Eccolo qua, c'è proprio scritto. Alla fine Iside ridà vita e respiro al corpo di Osiride e ha un rapporto sessuale con lui in cui concepisce loro figlio Horus, ha un rapporto sessuale e partorisce Horus. Loro che cosa vi dicono? Vi dicono che Iside, quando fanno le conferenze, i birillini, era vergine e così come Maria, vergine, partorì Gesù, Iside, vergine, partorì Horus. Quando basta andare in una mera enciclopedia, quale appunto Wikipedia, alla voce Iside, e ti cita anche, come dire, dove le trovi scritte queste cose. Ok, quindi, eh, affermazione numero uno, bannata. Farsa. Affermazione due. Allora, Fu battezzato in un fiume da Anup, il Battista, il quale fu poi decapitato più tardi. Ok? Quindi loro dicono che c'era un certo Anapo o Anup o Anuppe, appunto, che sarebbe il Battista e che avrebbe battezzato questo Horus e che poi questo anup che sarebbe il Battista sarebbe stato decapitato più tardi. Ora, se eh, noi eh, iniziamo a investigare possiamo vedere che non c'è nessun personaggio di nome Anup o Anup il Battista nell'antica mitologia egizia non esiste, non c'è non c'è non c'è io metto Anup e non c'è metto Anup non c'è metto anup non c'è vedi fatto contro ah, a nup non c'è niente a questa mi manca anup non c'è non esiste non c'è potete leggere tutto qui avete l'indirizzo sulla barra non c'è anup non esiste nella mitologia egizia questa è una miscela promulgata da un poeta inglese del XIX secolo okay, più un egittologo, egittologo dilettante, dilettante di nome Gerald Massey. Massey è stato l'autore di numerosi libri sul tema egittologia. Tuttavia gli egittologi professionisti hanno in gran parte ignorato il loro lavoro. In effetti la sua scrittura rimane così poco appariscente nei circoli archeologici che è difficile trovare riferimenti a lui in pubblicazioni moderne di buona reputazione. È come se te vai a leggere i libri di Berillo pensando di leggere libri di testo scientifico. No, quella non è manco fantascienza, que quelli sono plagio al raziocinio nel libro cristo in egitto la connessione di horus gesù e gli origini pagani del mito di cristo stella casa editrice 2009 l'autore dm murdoch in gran parte basato su gerald massey identifica anup il battista come il dio egizio anubis Murdoch continuò in perterito cercando di illustrare dei paralleli tra Anubi e Giovanni il Battista, un po' quello che fa il Birillo de Turno. Scusate che ho bevuto. Allora, Ci sono alcune prove in pitture tombali egizie e sculture per sostenere l'idea che un battesimo rito aveva luogo durante l'incolorazione dei faraoni, di tutti i faraoni, tutti, e siccome i faraoni erano visti come aurus, ma sempre raffigurando come se fosse portato a compimento dagli dèi comunque era portato a compimento da dei non da un uomo comune corrente come è stato Giovanni il Battista quindi non c'è nessuna raffigurazione ciò indica che potrebbe essere stato inteso come un evento spirituale che probabilmente non si è mai verificato comunque nella realtà tra l'altro c'è anche questo vedi Alan Gar eh, Gardiner il battesimo del faraone in The Egyptian archeologi, giornale volume 36 ecco qui, altri riferimenti ciò accadde solo ai re semmai accadde loro, semmai e si è cercato invano senza trovare rappresentazioni grafiche di Horus che viene battezzato da questo ipotetico Anubi mm. alleluia che il dio Anubi sarebbe appunto Anup. No, assolutamente. Anubi è una cosa e Anup è un'altra cosa e vogliono mischiare le carte. Appunto dicendo, come già detto, questo egittologo molto dilettante, di nome Gerard Massey, ok? dice, tira fuori questo, questo Anup che sarebbe il battista dell'antica mitologia ma non esiste alcun Anup Bene. mentre invece il dio Anubi se mai avesse battezzato Horus semmai lo avesse fatto come già detto si è cercato in vano senza trovare rappresentazioni grafiche di Horus che viene battezzato da Dio Anubi, che potete fare le vostre ricerche, come appunto vi stiamo mostrando, sul Dio Anubi. Bene. E quindi anche la seconda falsa affermazione è bannata. Affermazione numero 3. Loro dicono, allo stesso modo Gesù, anche Horus, fu tentato da solo nel deserto. Mm. La guida del documentario, Zeitgeist, traccia i pseudo-lineamenti eh, per quanto riguarda la base di questa affermazione, cioè che Horus appunto sarebbe stato battezzato, eh, sarebbe stato, scusate, tentato da solo nel deserto. <coughs> Quindi, questo documentario, Zeitgeist, si inventa spiegando come fa Satana con Gesù che Sette cerca di uccidere Horus e questo è vero Sette cercherà di uccidere Horus ed è vero la verità è tutt'altra cioè vero è che Sette è il dio del deserto ma quest'ultima ebbe a combattere con Horus nel deserto mentre invece il Signore Gesù non ha combattuto con Satana nel deserto ma è stato tentato da satana nel deserto e solo alla fine dei 40 giorni ma non è tutto avere una battaglia con il dio del deserto non è la stessa cosa che essere tentati da soli nel deserto inoltre secondo il racconto evangelico satana non ha mai cercato di uccidere gesù nel deserto al contrario satana ha cercato di allearselo e gli ha offerto tutti quanti i regni della terra Mentre invece Sette non ha fatto questo con Horus, quindi non c'entra proprio un bel niente. La relazione fra Horus e Set nell'antica religione egizia, inoltre, era molto diversa dalla relazione fra Gesù e Satana. Perché? Perché Sette e Horus erano spesso in conflitto l'uno con l'altro, ma, ma si credeva che la loro riconciliazione, Forse ciò che consentiva ai faraoni di essere i governanti di un paese unificato, riconciliazione che tra Satana e Gesù non c'è mai stata, quindi non c'è nessuna affinità tra Gesù e Horus. Si credeva che Faraone, come già detto, era un Horus riconciliato con un sette. Questo lo trovate scritto nella guida di Oxford della mitologia egizia 7. Potete anche fare le vostre ricerche e leggervi tutto sto de roba ok che mosse c'è niente ma tutto sto video finisce tra quattro giorni nella bibbia in netto contrasto come già detto non c'è mai stata nessuna riconciliazione fra gesù e satana cosa che nella mitologia egizia tra Horus e sette invece era normale Quindi terza affermazione, bannata. Falsa affermazione numero 4. Guarì i malati, i ciechi, scacciò i demoni e camminò nelle acque. La stele di Metternich, che sarebbe questa, stele di Metternich, eccola qua, guardate qua, guarda che roba, yeah. eccola qua. ok stele di meternich una stele magico medica che fa parte della collezione egizia del metropolitan museum of art di new york risale al 1 dinastia egizia trentesima dinastia egizia ok 380 380 42. la serie di Metternich è un monumento appunto del IV secolo a.C questa ci racconta una storia in cui Horus è avvelenato da Sette quindi Horus il figlio di Iside e di Osiride viene avvelenato da Sette questo Sette insomma è un dio sanguinario ma viene riportato in vita dal dio Thoth su richiesta di sua madre ecco come vedete come vedete, non è proprio uguale alla storia di Gesù, ma di questo ne parleremo dopo. Quindi la madre richiede al dio Tot di riportare in vita il suo figlio Horus, che sarebbe Iside, la madre di Horus. Gli antichi egizi usavano l'incantesimo descritto in questo monumento, questo monumento qui, di metterci, usavano appunto questi incantesimi qui descritti, ok? per guarire le persone si credeva che lo spirito di Horus abitasse gli ammalati e che essi avrebbero guarito allo stesso modo questa dimora spirituale è molto distante dal ministero di guarigione del Cristo vero Horus non ha viaggiato attraverso la campagna mettendo le mani sui malati per guarirli e tante tante altre cose quindi praticamente loro vi dicono che oro sguarì i malati, i ciechi, scacciò i demoni, camminò sull'acqua. Perché? Perché loro fanno, fa, ma non ve lo dicono, fanno riferimento a questa qui, Metternich, ma questa qui non dice altro che quello che vi abbiamo appena detto. Erano gli egizi che si rifacevano agli incantesimi qui descritti per poi andare a utilizzare questi incantesimi sui malati perché pensavano che agiva lo spirito di Horus. E tutto c'è. Vedete come vi mentono, come vi prendono in giro. Leggetele queste cose. Oppure andate a trovare la storia di Horus e leggetela la storia di Horus. Certo, se andate a leggere i libri del berillo di turno. Quindi, affermazione numero 4, bannata. Quante bugie dite. Eh, Bushia numero 5 allora risuscitò Assar dai morti e Assar si traduce con Lazzaro sai come dite voi perché tutti lo sanno io no io non lo sapevo sa sa sta registrando non sto parlando da solo e questa è una buona cosa non per voi quindi risuscitò Asar che si traduce eh, con Lazzaro dai morti. Allora il nome di Osiride è una traslitterazione greca del nome egizio Asar. Come ho detto prima Osiride è il padre di Horus e secondo il mito fu ucciso da Sette poi brevemente riportato in vita da Iside per concepire Horus. Non era Horus a sollevare Asar dai morti sua madre, sua madre ha risuscitato Osiride dalla morte, non Assar, non Assar. La madre ha risuscitato Osiride dai morti. Tutte queste cose basta trovarle facendo una mera ricerca dai testi Osiride, Iside, dai morti. Vediamo se ho sto... l'ho letto però adesso non vorrei stare come prima un'ora a a cercarlo mi sa che sta qua allora, intanto questa la leviamo che ci fa perdere solo tempo um. Ecco qua, Iside era la madre di Horus, assieme a suo padre Osiride, come già detto, Osiride e Iside erano i genitori di Horus e governava il mondo dei vivi. Osiride, ecco qui, come abbiamo detto, fu ucciso da sette, geloso di su, del suo potere. Quando Iside e Nefti, vedi pure Iside e Nefti lo scoprirono, lo riportarono in vita, riportarono in vita Osiride. Iside riportò in vita Osiride, no Horus, no Horus, no Horus. Loro che cosa dicono? Risuscitò, eh, risuscitò Sar, cioè che avrebbero, no scusate, eh, ok sì, Iside riportò in vita, quindi lo ripeto che mi sono un po' confuso, il nome di Osiride è una trasmitilazione greca del nome egiziano Asar, quindi intanto Asar non significa Lazzaro, punto numero uno, come vi dicono loro. Quindi, come già detto, Osiride è il padre di Horus e secondo il mito fu ucciso da Sette e poi brevemente riportato in vita da Iside, questo però già l'abbiamo visto prima, per concepire Horus non era Horus a sollevare Asar dai morti, sua madre ha risuscitato esatto Osiride dalla morte, non Asar, come abbiamo visto qua. Iside e Nefti lo scoprirono e lo riportarono in vita Osiride. Quindi sua madre ha risuscitato Osiride, non Asar. Ok. Tutte queste cose, appunto, le troviamo qui. Il nome Lazarus deriva in realtà dalla parola ebraica Eleazar, che significa Dio ha aiutato. Questo nome era comune tra gli ebrei nel tempo di Gesù. In effetti, due figure del Nuovo Testamento portano questo nome. Vedi Giovanni 11, Luca 16. Quindi, affermazione numero 5, bannata. Falsa affermazione numero 6, aveva 12 discepoli. 12 discepoli. Wow. Allora, ancora una volta ci troviamo di fronte a una mega menzogna, le cui origini le, le scopriamo, diciamo, nel, nel lavoro di Gerard Massey, appunto, già citato prima. Al libro antico egitto, La luce del mondo, sarebbe il dodicesimo libro che mostra un murale raffigurante i dodici che raccolgono la messe, ma Horus non compare però nel murale. C'è questo problema qua. Come si fa? Nei vari miti di Horus ci sono segni di quattro figli di Horus o sei semidei che lo seguivano. E qualche volta ci sono stati diversi numeri di seguaci umani, questo sì, ma non hanno mai raggiunto il numero di 12. Solo Massei, nella propria immaginazione, raggiunge questo numero e lo fa facendo riferimento al Morales, che però manca Horus. Era il dio Ra. era appunto raffigurato con le dodici costellazioni ma c'entra niente è un'altra storia quella la crocifissione di Gesù fu influenzata ah quindi sesta affermazione bannata la settima falsa affermazione la crocifissione di Gesù fu influenzata dalla crocifissione di Horus quindi Horus sarebbe stato crocifisso. Ora, in molti dei libri e dei siti web che cercano di renderlo comparativo, si fa spesso notare che ci sono diverse rappresentazioni antiche di Horus che stanno a braccia aperte sotto forma di una, uh, di una croce. Allora, se io vado su Horus, vediamo se me lo fa vedere, Horus ecco qua, immagini vediamo se tipo, tipo questo ecco qua tipo questo insomma che sta così con le braccia aperte Horus braccia aperte braccia aperte vediamo se me lo dà vabbè No, non me lo dà. Comunque, è quello di prima. Sta tipo così. Ah, siccome Horus sta con le braccia aperte, allora loro dicono, vedi, sta parlando della crocifissione. Ma che c'entra? Quando mai troverai sulla storia di Horus che lui è stato crocifisso? Horus. Vai su Holus, Wikipedia, ecco qua, cerca se è stato crocifisso, Croci, ci è, manca appare, manco appare, manca appare la, la parola croce, è, manco croce, niente, non c'è niente, wow, quante bugie, questo qui, vedete, è un segno massonico ecco da dove vanno a prendere, vedi l'occhio di Horus, la massoneria, perché fa questi segni? Li prende da qua, da qui, dall'antico Egitto, dall'antica Babilonia, roba appunto strettamente vincolata con il satanismo, sono culti satanici, quindi la massoneria è strettamente vincolata con il mondo occulto, e voi dite che sono brave persone, chi fa occultismo è una brava persona, proprio rigirato il mondo quindi nei vari miti ehm, quindi davanti diciamo a questa affermazione che Horus appunto eh, sta con le braccia aperte e allora una rappresentazione di una persona in piedi con le braccia aperte tese non è inusuale né tantomeno la prova di un salvatore poi tra l'altro pensate Horus salvatore crocifisso sia anteriore a quella di gesù cristo un dio antico sta con le braccia tese quindi e allora crediamo che questo basti e abbia dato origine alla storia della crocifissione di gesù cristo ma state, ma state bene voi tutto a posto sì i peyote sempre eh, presenti nell'insalata, nei, nei vostri menù, vero? Eh già, perché voi siete tutti vegetariani. Difendete tutti gli animali, vero? E non sto dicendo che vanno maltrattati, eh. Difendete tutti, nessuno tocchi gli animali. Poi gli aborti, tutti zitti. E ora tra un po' esce il video su, sugli aborti. Gli orfanatrofi pieni, tutti zitti. Non si fanno le adozioni bloccate, i bambini crescono soli, tutti zitti. Nessuno parli degli aborti. C'è un genocidio in corso, tutti zitti. Sì, ammazzateli tutti. Poi gli animali... Ah, che fai? Uccidi gli animali? Falsi ipocriti. Se non vi ravvedete, l'inferno vi aspetta. Abbiamo molte prove, molte, molte, molte, molte provenienti da molteplici fonti extra bibliche che i romani intorno al tempo di cristo praticavano la crocifissione come una forma di pena capitale di prove ce ne sono a migliaia potremmo dire quindi, quindi non, non c'era nessuna influenza di questo mito di horus infatti non abbiamo nei resoconti dei veri testimoni, eh, diciamo, non, non abbiamo prove che eh, gli antichi egizi usassero questo tipo di punizione. Non c'è neanche una prova. Mentre invece ai tempi del Signore Gesù, coi romani, allora appare questa cosa qua. Ma non nell'Antico Egitto, neanche esisteva. Wow quindi falsa eh, affermazione numero 7 bannata pure questa affermazione numero 8 tre giorni dopo due donne annunciarono che Horus il salvatore dell'umanità era risorto come già detto dalla morte di Horus quando era solo un bambino tra l'altro Orus muore quando era solo un bambino. Solo un bambino. Allora. Oh, vabbè, no, non mi metto a cercarlo, sto video sta a durare troppo. Allora, Eros è il quale è stato risuscitato, viene descritta nella stella di Matrix. Allora. Allora. Eccolo qua, trovato. Stella di Metrici. A questo punto, sulla stele inizia il vero incantesimo. Sette fece avvelenare il bambino Horus, il bambino da uno scorpione spesso associato col serpente demone Apopi. Iside fu incredibilmente addolorata dalla morte del figlio. Chiese aiuto a Ra egli inviò Tot il quale riportò in vita il figlio. Quindi era un bambino e a partire da questo momento Ra diventa un difensore di Horus come avrebbe fatto il padre Osiride se fosse stato in vita. Ok? Quindi era un bambino. Non era grande, quindi già c'è una grande differenza. Quindi, come già detto, la storia della morte di Horus avvenne quando solo era un bambino, il quale è stato risuscitato, viene descritta nella stella di Metrici, lo abbiamo appena letto, che ovviamente non somiglia in alcun modo alla morte sacrificale del Signore Gesù Cristo, il quale non morì da bambino. Ne tornò in vita perché la sua mamma addolorata era con un Dio, con la testa di un animale e che praticava la magia. La mitologia che circonda Horus è strettamente legata ai faraoni, perché si credeva che essi fossero Horus in vita e Osiride nella morte, come già abbiamo letto prima. Con la successione dei faraoni nel corso dei secoli, arrivarono nuove varianti sul mito. Quindi, c'è un minestrone che bisogna andare a pescare nell'arco dei millenni a volte si credeva che Horus fosse un dio del paradiso altre volte si credeva che fosse il dio della guerra altre volte invece entrambi ma non fu mai descritto come salvatore dell'umanità era Ra ad essere circondato da dodici costellazioni che comunque non erano dodici apostoli o uomini e anche lì bisogna poi entrarci dentro bene Anche facendo finta, finito. Anche facendo finta che ci fosse stato questo parallelismo, questo parallelismo, comunque io vi voglio portare a ragionare con l'aiuto del Signore, che è la nostra ragione, comunque la parola di Dio sarebbe stata quella vera. Comunque, perché Alessio sarebbe stato un problema dimostrarlo? No, non sarebbe stato un problema. Vi spiego perché. Perché anche facendo finta, no, che ne so, che viene la parola di Dio e vuole, ehm, a, avre, avrebbe voluto prendere diciamo, spunto no, da, da questa ipotetica storia, qualora fosse stata vera, ma la parola di Dio ha fatto un qualcosa che gli egizi e tutti quanti gli altri non hanno fatto da migliaia e migliaia di anni perché ricordiamo che la parola di Dio nasce scritta come Antico Testamento tra il 1250 e il 1500 dipende dalle posizioni ha cominciato già nel 1250 avanti Cristo se non prima, 1500 ha cominciato a profetizzare la venuta di un uomo chiamato il Messia che sarebbe morto, che sarebbe morto sulla croce, che gli avrebbero forato le mani e i piedi, che sarebbe risorto al terzo giorno, che avrebbero spartite le sue vesti, che avrebbero spartito il suo manto, che avrebbe guarito i malati che addirittura Daniele porrà la data esatta di questa venuta insomma si iniziano a fare una serie di profezie che sono centinaia sono più di 300 profezie solo su Gesù quindi questa cosa qua non l'ha fatta nessuno nessuno, nessuno l'ha fatta quindi solo questo bas sarebbe bastato qualora tutte queste cose che loro dicono fossero state vere ad avere il primato ma proprio, proprio vogliamo far finta di dargli la vita. Anche facendo finta, comunque non avrebbero mai potuto eh, mettersi a competere con la parola di Dio, benedetto il santo nome del Signore. Che ne pensate? Tanto più, però, che tutto quello che loro vanno detto sono delle mega bugie. Vi odiano? Hanno odio per voi hanno odio per le vostre anime vogliono mandarvi all'inferno e leggeremo la parola di dio in Colossesi capitolo 2 dove leggiamo perciò che io voglio che sappiate quanto gran combattimento io ho per voi chi ama combatte per la verità chi ama combatte per il prossimo gli dice la verità chi ama denuncia l'apostasia come fanno alcuni di voi che poi mi venite a scrivere, tipo sotto al video di Sondergar, quando denunciamo gli apostati, che noi non abbiamo amore, e poi voi, che siete nati l'altro giorno, andate a fare i battesimi, invece di farli biblicamente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, li fate nel nome di Gesù, andando contro il Signore. Attenzione, attenzione. Chi ama denuncia l'apostasia, denuncia anche quelli che stanno fuori dal, dalla chiesa, che attaccano la Bibbia. Chi ama fa questo, chi ama dà la faccia per i fratelli e gli dice la verità ai fratelli e al mondo. Io ho un grande combattimento per voi, non è solo parole dolci, dolciastre, chi ama anche riprende. E per quelli che sono in Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduta la mia faccia in carne, ecco adesso siccome eh, non sto più leggendo non, non mi sono preparato adesso siamo in parola di Dio diranno i super spirituali che allora in questo momento il fratello Alessio è guidato perché non si è preparato niente quindi non ti preparare niente perché se ti prepari qualcosa non c'è la guida di Dio se invece non ti prepari niente Dio ti guida Ah, e dove sta scritto questo? Vabbè, voglio rimanere in tema. A ciò che i loro cuori siano consolati, essendo egli non congiunti in carità e in tutte le richieste del pieno accertamento dell'intelligenza, della conoscenza, del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Cerchi sapienza, cerchi intelligenza, cerchi conoscenza, la trovi nel mistero di Dio. Padre e di Cristo, due persone amico, c'è cioè una Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo, convertiti e battezza nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, convertiti Matteo 28, le scartate quelle parole, scartate le parole del Cristo dipartitevi da questi, se sei stato battezzato nel nome di Gesù io non ti dico di farti ribattezzare, no no io ti dico di farti battezzare, di farti battezzare perché non sei stato battezzato sapientini in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti e sono rivelati agli umili a quelli che gli umili sono sono quelli che riconoscono che sono dei grandi peccatori e che Dio li ha salvati li ha rigenerati e dicono Signore sono un peccatore abbi pietà di me allora il Signore si rivela alleluia il Signore si rivela. Quanti leggono nel principio Dio creò la Bibbia? È facile, non ci vuole niente. Nel principio Dio creò, eh, scusate, il cielo e la terra. Amen. Quindi Dio è creatore. E quanti dicono, ma dove sta scritto nella Bibbia che Dio è creatore? Uh, uh, Vedete? La Bibbia è semplice. Ma le cose semplici per eh, gli ignoranti, i ribelli, sono nascoste. Eppure è semplice, chiunque ci potrebbe arrivare, ma loro si induriscono. Or questo dico a ciò cioè che ognuno vi inganni, ognuno vi inganni, vi ingannano fuori dalla Chiesa, dentro la Chiesa con falsi battesimi, dentro la Chiesa difendendo gli apostati come Sondergaard, perché e dicono che poi noi non amiamo perché li denunciamo. Tra un po' vedrete che, che mega denuncia che, sto, che stiamo per fare stiamo per fare una mega denuncia che voi rimarrete wow se Dio vorrà. wow sarà un, una uh. vedrete già perché noi non abbiamo amore, ci dite e invece voi che difendete gli apostati e mettete i veri fratelli in balia perché sono giovani nella fede e non sanno distinguere il male dal bene li mettete in mano loro voi avete molto amore amore amore Diamo tutto ai poveri, sì. Ah, non vuoi dare tutto ai poveri? Inizia intanto a pensare, a convertirti, a nascere di nuovo, a portare frutto. Guarda la tua famiglia, guarda, eh, guarda i tuoi figli. Aiuta quelli della Chiesa e aiutiamo anche quelli di fuori. Amen. Ma ogni cosa va fatta secondo le proprie possibilità, eccetera, eccetera. Chissà se farò mai un video su queste cose. A ciò che ognuno mi inganni, molti maestri piccolini, appena nati, si mettono a insegnare agli anziani veri, appena nati, senza essere stati discepolati, senza essere stati sotto nessuno, perché io, io io io io, io c'ho lo Spirito Santo, io qua, io pastori, questa e quest'altra via. Io, io. Ognuno vi inganni, molti ingannatori ci sono per parlare a concio e persuadere perciò che benché di carne io sia assente pur sono con voi in spirito rallegrandomi e vedendo il vostro ordine e fermezza della fede in Cristo Gesù sei tu fermo nella fede in Cristo Gesù o vai dietro a questi cialtroni fuori la chiesa, dentro la chiesa che più ne ha più ne metta come dunque voi avete ricevuto il signor Cristo, Gesù, così camminati in esso, essendo radicati, edificati in Lui, confermati nella fede a ciò che siete stati insegnati abbondando in essa con ringraziamento. Guardate che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per filosofia e vano inganno secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo nel quale ancora siete stati nel quale abita corporalmente tutta la pienezza e la Deità voi siete ripieni in Lui che è il capo di ogni principato e podestà ecco qui gli extraterrestri che non sono marzianini ma sono angeli ci sono gli angeli di Dio in questo caso sono nominati gli angeli di Dio principati, podestà e gli angeli di Satana qui parla appunto di filosofia preda la gente e preda alla filosofia al vano inganno secondo la tradizione degli uomini vi abbiamo mostrato tutte le prove allora lo chiudo io penso che quanto è stato detto è più che sufficiente e a questo punto posso anche chiudere così sono le 9.36 vado a mangiare che domani mattina ai 5 sono alla sveglia questo lo editerò domani bene cari amici allora mi è piaciuto il video mm? e immagino quanto Proprio penso che gli ufologini non so manco se sono arrivati alla metà. Non lo so, forse qualcuno, pochi. Comunque chi è arrivato fino alla fine sarà un eroe. Bene, video come deve essere fatto. Bello. Quando cevo cevo. Quando vocevo tienini vo. Si offende. Che parole dure, tu sei un figlio di Dio, non sei un figlio di Dio, no, non sono un figlio di Dio, bravo, non ho amore, cambia cane, le battene, Datevene, non mi interessa, bravo, io non cerco seguaci, io cerco di predicare Cristo, punto, fine, ecco, quindi. Caro fratello che mi ha scritto, Dio ti benedica, ti ringrazio per avermi scritto, avrei voluto eh, risponderti subito quanto è stata importante questa mail, non l'ho potuto fare per una serie di vicissitudini, Dio ti benedica. Adesso hai ricevuto la risposta, grazie a Dio, grazie a Dio. Chi invece dice che eh, non, non sono stato guidato da Dio, eh, perché mi sono scritto tutto, allora vorrà di che so bravo io e che devo dire, grazie a me? Come funziona? Se mi preparo non so guidato e se non mi preparo so guidato. Ma scusate se ricalco, è che sono tremendamente disgustato, disgustato tanto della mancanza di capoccia nella Chiesa di Gesù Cristo e io voglio cercare di sgrullare un po' almeno qualcuno. Perché è scritto che la Chiesa negli ultimi tempi si addormenta e se canta la ninna nanna vedi Matteo 25 con le dieci vergini bene questo è stato il video grazie per averci eh, seguito fin qui eh, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e se il Signore vorrà speriamo presto di rivederci in un prossimo videoprogramma in attesa che la tromba suonerà il rapimento della Chiesa è alle porte è imminente Dio vi benedica Shalom